Particolare, eccomi qui! Ho iniziato ad allenarmi per questo obiettivo Ah cacchio, due persone e eh, vabbè Sono sapori molto forti, ma adoro profondamente Ho deciso di renderli degli shorts oh. Dolori nel senso di doms I doms sono qui Buongiorno. Sì. Mi sei venuta a svegliare? Finalmente mi sveglio con la luce del sole. E il cielo la mattina è rosa. Non ho visto il cielo per due anni. Qualcuno apprezza. Mm. Ad ogni vlog aggiungiamo un tassello, è appena arrivata la televisione! E tra parentesi, benvenuto Luglio! Ah cacchio, due persone, e eh, vabbè, non le abbiamo due persone, mi dispiace. Certo che cioè, LG potrebbe almeno mettere le Dura, c'è cioè il, il Bexel. Beh, la lucina rossa c'è. Effetto connessione wireless. Vodafone Fashions, yes. Finalmente oggi, dopo mesi, mesi, Torno a idrospinning, a me piace fare sport in generale e nelle mie routine sessioni di allenamento ho integrato una volta ogni tanto una lezione di spinning. faccio una lezione chiamata low body quindi molto concentrata sulla parte inferiore del corpo perché sento che il movimento in acqua aiuta tantissimo la circolazione nelle gambe e sento proprio lavorare il muscolo in modo diverso rispetto a come lo alleno solitamente io d'estate nuoto tantissimo quando vado al mare e è proprio un movimento e un massaggio che la mia gamba riceve che a me apporta tantissimi benefici, sia in termini di forza, ma anche in termini di rimodellamento della gamba. Quindi da quando sono qua a Milano ho iniziato a partecipare a queste classi. Causa questi mesi ciò che è accaduto, ho dovuto interrompere, ma oggi ritorno. Diciamo che oggi ritorno, anche se poi dalla settimana prossima sarò al mare e quindi vabbè, continuerò a nuotare in acqua e a portare questo beneficio per le mie gambe al mare. Per me questo un allenamento devastante, io vi giuro dopo questo allenamento avrò bisogno di una settimana per recuperare, infatti non conto di allenare più gambe in sala pesi questa settimana e poi va bene nemmeno le prossime perché appunto non avrò una palestra. Anche perché piccolo aggiornamento, um, come alcune di voi mi avevano consigliato nel mio ultimo video dove vi spiegavo la mia nuova routine di allenamenti, uh, mi, mi avete detto Silvia prova a sentire la tua trainer di acrobatica per capire quale può essere un allenamento più funzionale per lo sport l'ho fatto grazie per il consiglio e mi ha consigliato di fare soprattutto per le gambe esercizi di esplosività reattività perché con la parte superiore sono abbastanza a buon punto in quanto sono molto forte e compenso la mancanza di tecnica con la forza però mi manca per la parte inferiore, l'elasticità, la reattività e la forza esplosiva e quindi ho iniziato ad allenarmi, ho fatto un allenamento al parco per questo obiettivo cose del tipo scatti, partire da per terra, girarsi e scattare, jump squat puntando più all'elevazione piuttosto che a farne tantissimi e alzarmi di tanto così da terra ho fatto questo allenamento con Jimmy sabato scorso e vi giuro ho smesso di sentire i dolori ieri, dolori nel senso di DOMS. I DOMS sono quei dolori che si possono provare dopo un allenamento, non sono assolutamente sintomo di essersi allenati bene, sono invece il sintomo di essersi allenati diversamente, di aver dato un diverso stimolo al proprio corpo, ai propri muscoli che magari finora non si era dato. Ad esempio io ho avuto i DOMS all'inizio quarantena quando ho iniziato a fare esercizi con gli elastici di resistenza e dove avevo aumentato tantissimo le ripetizioni e andavo a stressare il muscolo in modo diverso rispetto a sala pesi e lo stesso l'ho avuto al ritorno in palestra quando ho squattato per la prima volta il giorno dopo stavo morendo perché non avevo dato per tanti mesi uno stimolo simile al mio corpo questo è un altro stimolo diverso e quindi il mio corpo ha reagito nuovamente con i DOMS sper sperando che Man mano che integrerò più, sempre di più questi movimenti, i dolori diminuiranno, scompariranno e la mia performance migliorerà. Detto questo, mi metto il mio bel costumino e vado a Hydro Spinning. Finalmente posso indossare questo costume, mi era arrivato prima della quarantena. E non ero mai riuscita ad indossarlo, ovviamente, e finalmente... Oh, spettacolo! Cioè, è troppo troppo carino, dai! <ride> è un po'... Bisogna essere un po' particolari per indossarlo, ma... Particolare? Eccomi qui! <ride> e questa è anche la mia motivazione per andare a fare idrospinning oggi, perché... Cioè, l'idea di fare fatica, a volte, è demotivante, ragazzi! Cioè, vai lì e sai io adesso morirò per 40 minuti morirò, però la sensazione dopo spettacolare è solo una questione di arrivarci al dopo, no? <ride> è passato qualche giorno bellissimo, bellissimo stupenda, ecco, compriamo. è passato qualche giorno dall'ultima clip e um, praticamente questa settimana sono stata abbastanza impegnata ehm um stanca, <ride> sinceramente sta molto stanca, e, um, ho avuto sempre di più quegli episodi in cui eh, la mattina mi sveglio presto, tipo le 5, ora delle 9 sono morta e quindi alle 9 mi ributto a letto e eh, poi mi risveglio verso le 10, 10 e mezza ricomincio la giornata, Cioè, a parte scomussolarmi gli orari mi scombustero a livello anche intestinale, infatti ne ho parlato su Instagram e riguardo gonfiore eccetera ne parlerò in un prossimo video. Ma soprattutto adesso capisco veramente perché eh, tra i vari consigli per non eccedere in ciò che si mangia è dormire. E a parte la stanchezza, cioè è ovvio, più dormi, più sei riposato, meno il tuo corpo richiede energie, quindi meno cibo in teoria dovrebbe chiedere. Ma anche perché, e l'ho provato sulla mia pelle, svegliandomi alle 5, facendo colazione alle 5 appena mi alzo, perché non so che cosa fare, tempo 5 ore, sono le 10, io alle 10 voglio pranzare, cioè... Ho Fame da pranzare e, ed è giusto perché se io mi svegliassi alle 7, ora delle 5 è mezzogiorno quindi tra una cosa e l'altra comincio a preparare e mangio all'una quindi io svegliandomi così presto è come se tipo aggiungessi un pasto in più alla mia giornata e, che a me va bene, cioè un po' complicato come discorso, ma non, non è un problema perché comunque io mangio sempre a fame, cioè se io alle 10 ho fame da. Fare un pasto bello sostanzioso come se fosse un pranzo lo faccio e piuttosto poi faccio uno snack eh, verso le tre, insomma, anche gli orari sono abbastanza flessibili soprattutto quando sono da sola. Quando non sono da sola, è lì un pochino il problema perché, cioè obiettivamente, noi viviamo in un, uh, una cultura in cui ci sono gli orari predefiniti soprattutto per mangiare insieme, che è bellissimo. Però insomma, mh, se uno poi degli orari un po sballati è complicato. Comunque, eh, tutto questo per... perché vi volevo far vedere il mio pranzo. Uh, allora, questo è un piatto che davvero era qualche giorno che me lo stavo pensando e dicevo ho proprio voglia di farlo. Si tratta di una bella ciotola di pasta con verdure eh, spadellate, ho fatto melanzane e peperoni che ho abbinato col tofu e il lievito alimentare. Uh, allora, secondo me l'abbinamento melanzane, e tofu eh, e lievito è una di quelle combo super vincenti che a me piace tantissimo ho scelto di utilizzare questo tofu affumicato che prendo da coro ed è già saporito, praticamente è tofu normalissimo solo che ha il sentore dell'affumicatura quindi è molto più gustoso e infatti ammetto che non c'è neanche tantissimo bisogno di eh, farlo tostare in padella come faccio col tofu normale. Il lievito alimentare è questo um, insaporitore potremmo dire Che ha la forma del tipo formaggio grattugiato e l'odore dei fonzis <ride> Ve lo giuro sa di fonzis E poi nel piatto si va un pochino a sciogliere Va a creare la parte un pochino formaggiosa del piatto Quindi a me piace tantissimo Ah oggi è un pasto vegano E perché poi alla fine ho voluto aggiungere la tahine? ho sviluppato un amore incondizionato per questa salsa, questa crema e va a chiudere diciamo un piatto, va ad aggiungere quella cremina sui piatti ad esempio una volta io avevo mangiato in un ristorante che avevo fatto il, la tataki di tonno quindi il tonno scottato con sopra la salsa tahin è molto amarognola quindi si sposa bene con piatti un pochino dolci poi ora io non sono una chefa quindi, allora, prima faccio la foto che non l'ho ancora fatta, e poi lo assaggio. Ok, proviamo questa weird combo. So sono sapori molto forti, ma adoro profondamente. Bagna una bella Non siamo qui per discutere di questo. Vogliamo il suo aiuto per. Alcuni di voi forse si ricorderanno che. O l'anno scorso, un paio di anni fa avevo comprato questi pantaloni che io adoro fino a qua. Poi effettivamente mi avete fatto notare che sono troppo corti per la mia altezza e soprattutto quando mi siedo cioè mi vanno a pinocchietta, ragazzi, il motorino sto così. Quindi, siccome non li sto mettendo perché non mi piace questa cosa, sono troppo corti, ho deciso di renderli degli shorts. Volevo farlo da sola, poi ho pensato io ho delle amiche che sono bravissime e lo sanno fare quindi adesso anche per un altro motivo che vi racconterò a brevissimo su Instagram vado dalla mia amica Silvia che ha le manine d'oro e manine di fata e vediamo cosa riesce a fare con questi jeans intanto abbiamo un cadaverino lì eh? Ah, a proposito ragazzi qui sono arrivate... Okay, no, no, un po' di privacy questa è la console per i miei piatti e questa è una libreria che abbiamo comprato e che adesso la settimana prossima Jimmy monterà mentre io sono via quindi Jimmy avrà il suo bel lavoretto da fare e queste sono le ultime cose che aspettavamo per la casa quindi ta ta ta ta, sicuramente entro... Fine luglio riuscirò a filmare l'home tour e eh, sarà molto interessante perché abbiamo fatto un sacco di cose per organizzare la casa e sfruttare gli spazi al meglio quindi secondo me vi piacerà un sacco adesso devo soltanto decidere quando pubblicarvelo perché va ad agosto, tutti ad agosto, non stanno molto su YouTube quindi non avrebbe molto senso poi è più un video da Silviembre quindi forse me lo tengo buono per settembre lo so, lo so, lo so, scusate <ride> però devo anche pensare a queste cose quando, quando pubblico i miei video e niente, quindi ora vado dalla Silvia e vediamo che magia riesce a fare con questi jeans se finalmente potrò cominciare ad utilizzarli perché veramente, cioè, fin qui sono bellissimi mi piacciono troppo queste piega, penso Yes! però devo farti lì. Cioè dritti capito? Cioè per farti. non è che te li taglio così. No. Te li segno, poi ti prendo la misura dal cavallo a su, dal lato a giù. E... Ah, proprio il metro da sarta! Sì, ha fatto tre anni di design della moda, eh. Non è che io ho fatto.. Ah, sì. è vero! E... Top! Cioè io magari così non potevo andare. Allora, ascolta, io taglio qui, sì. a questa altezza qua no, 37 girati fantastico disagio sì, disagio livello pro ovvio scherzavo ahhh oh. Oh via, basta così facciamo una gamba, sì, una no. <ride> Nuova moda. In queste quando le forbici da tessuto se lo vuoi specificare. le ne... Queste sono forbici da tessuto. Sì, ah, infatti stavo dicendo io. Sbagliano stato... bene, ma sono tra l'altro anche già un po' usate e quindi mi tagliano benissimo. Vai, riprovo. Oh! Lì, no, perfetta, perfetto. Ok, bellissima. adesso li sfrangiamo. Sfrangiamo sì. lì, ti vediamo via un altro centimetro. Che Dai, vedono appena molto meglio di prima. Sì. Ah. Eh. Top, grande Silvia. Vai, sono <ride> pronta a sfrangiare. Vedi, ah. l'ha preso il filo bianco la sprangiatura più, più giusta sarebbe questa sabato mattina molto presto, tra 3-4 ore arrivano i miei e io mi sono accorta che se non riesco a finire di editare questo video e caricarlo utilizzando il wifi che ho qui in casa, poi a casa al mare non ho il wifi, è un po' un casino impiegherei qualche giorno a caricare il video, quindi mi metto subito subito a editarlo, spero di riuscire a farlo in 4 ore, mi, mi chiudo, mi concentro e niente, quindi intanto filmo l'outro così vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Ci vediamo al prossimo video che sarà al mare, quindi stay tuned e ciao ciao!